Ciao a tutti! Oggi prepareremo le cosce di pollo gustose. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 70 minuti. Gli ingredienti sono cosce di pollo, patate tagliate a fette, carote tagliate a rondelle, sale, pepe, origano, rosmarino, olio, scalogno, vino bianco, acqua e dado bimbi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno, e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi. Velocità 1 Aggiungiamo adesso l'acqua Il vino bianco E il dado bimbi Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo il varoma con le cosce di pollo, saliamo, mettiamo un po' di pepe, qualche fogliolina di rosmarino e un po' di origano. Versiamo le patate. Le carote, condiamo sempre con origano, il rosmarino, il sale e il pepe. Irroriamo con un filo d'olio. Chiudiamo con il coperchio. E facciamo cuocere per 60 minuti. Temperatura varoma. Velocità 1. Il pollo è cotto. Mettiamolo in un piatto da portata e rinoriamolo col sughetto rimasto nel boccale. Cosce di pollo gustose. Grazie e alla prossima ricetta.